Grazie Presidente. Eh, L'intenzione con questa mozione eh, del gruppo politico è molto chiara. Eh, noi abbiamo un forte disagio su Roma, non solo per quanto riguarda le tossicodipendenze, ma le dipendenze tutte e eh, attualmente l'Agenzia Capitolina Tossicodipendenze, non, eh, che fu creata nel 98, non avendo eh, più un un consiglio di amministrazione e neppure un direttore generale eh, diciamo, è da tempo inoperosa e non in grado di dare risposta alla città. Allora Quello che noi vogliamo che si faccia relativamente a, a questa istituzione è eh, di dare mandato alla, alla Giunta perché eh, si elabori una deliberazione di Giunta che la ponga in liquidazione che individui eh, nuove e diverse soluzioni organizzative ed operative per l'erogazione dei servizi. Soprattutto ne vorremmo che i dipendenti eh, che sono di Roma Capitale e che adesso eh, lavorano per l'Agenzia Capitolina eh, per le Tossicodipendenze rientrino in Dipartimento, gli vengano affidate non solo le eh, Tossicodipendenze, ma le dipendenze tutte, che il, lo stabile, dove adesso ha sede, venga destinato per fare una delle stazioni di posta che eh, sono uno delle, eh, dei, dei principali scopi che ci stiamo ponendo come eh, sociale e eh, soprattutto la costituzione di un'unità organizzativa che possa far fronte non solo a queste eh, dipendenze che quindi possa eh, utilizzare correttamente i fondi a disposizione messi a disposizione anche dalla Regione, ma eh, che possa anche eh, continuare eh, il lavoro della comunità che sta a Città della Pieve. E, poiché sono state molte le situazioni in cui eh, si è sentita questo, eh, questo vulnus organizzativo e eh, non ce lo possiamo permettere, eh, noi abbiamo questa precisa volontà in un'ottica di risparmio, di efficacia e anche di efficienza della macchina amministrativa. Grazie.